Guardami, vediti in me Tremono le gambe Userò pensieri come stampelle E mi ristrerò di parole Per l'ultima possibilità e sogni Aggiudicato Allasta le ragioni Tutti hanno le loro ragioni Il più ricco ha anche quelle degli altri Concentrazioni Immaginare un reato Un processo Una sentenza E tre anni almeno di condanna Per motivare la lontananza da te E dare fiducia alla speranza Di una tua visita Ultimo sangue Faccia gara col pensiero A chi più ti pensa E faccio credere sia lui il vincitore Così da avere momenti in cui pensarti tutta per me incontri sfiorati c'è sempre qualcosa prima di me renderò le giornate più facili a te e alle tue cose mi tolgo dalla fila si pari storia d'amore chiudo occhi, bocca, orecchie per non confondere l'anima e amarti privato di me crescere imboccami briciole di verità una fetta mi farebbe ridere una porzione la rinfaccierei un intero pasto a base di, ver di verità lo bandierei dalle tavole dammi le briciole così da abituare lo stomaco Senza nome Chiunque tu sia ti amo Voglio viverti, sentirti, respirarti Morirti nelle vene Affondare le dita nel tuo mare nutrirmi di te Scoppiare di vita Mano a mano con te Cosa sono le montagne Di fronte a questo amare Ti aspetto lungo il sentiero Anche solo la vita di un giorno Grazie